Bentrovati, bentrovati a questo che non è un video tutorial. No, no, no, no, no. Questo è semplicemente un video per ringraziarvi perché siete veramente tantissimi a seguire ogni giorno i video tutorial firmati FabianBrosi.it. Qui su YouTube, su Facebook, su Instagram, sul sito www.fabianbrosi.it e quindi mi sono sentito in dovere di fare un video apposta per voi, per metterci la faccia e per ringraziarvi di persona. Proprio in queste ore stavo recuperando un po' dei commenti lasciati colpevolmente in disparte negli ultimi mesi e mi sono accorto che eh, molte persone partecipano ai video tutorial commentando, facendo domande, facendo critiche, facendo proposte, mettendo like, condividendo, quindi io eh, mi sento veramente in dovere di esprim esprimervi la mia più sincera gratitudine per la vostra partecipazione continuate a seguire questo canale youtube perché ovviamente non si ferma qui il mio lavoro sono in cantiere altri video tutorial e un corso nuovo di cui parlerò alla fine di questo, eh, di questo, di questo video. Prima di però raccontarvi l'argomento del nuovo corso che ho in cantiere per voi gratuitamente su questo canale YouTube, voglio parlarvi anche di altre novità che chi segue il sito internet, Facebook e i social network che mi riguardano in particolare sicuramente avrà notato. Andando sul sito www.fabianbrosi.it avrete notato che è cambiato qualcosina, è, è cambiata ovviamente la grafica, eh, è, sono state eh, eh, Ricollocate, ricollocate e spostate alcune sezioni e ne sono state aggiunte altre. Per la precisione, avete sempre a vostra disposizione la sezione delle ultime notizie, dove troverete le news, le ultime news provenienti dal meraviglioso mondo dell'informazione, dei media e eh, dell'intrattenimento in generale. Quindi, se volete essere aggiornati su quello che accade nel mondo su queste tematiche, non parliamo ovviamente di politica, non parliamo di tematiche ecco, che non ci riguardano direttamente. Però, se volete essere aggiornati venite ogni tanto su questa pagina per vedere se c'è qualche notizia che vi aggrada e che vi interessa particolarmente cerco di aggiornare questa sezione quanto più mi è possibile non dico tutti i giorni o comunque abbastanza spesso quindi venite e fate una capatina su questa sezione come sempre ovviamente c'è lo spazio per i video tutorial quei video tutorial che trovate anche qui su youtube hanno sempre poi un articolo di approfondimento per esempio sapete quindi che è... Um stiamo producendo la parte avanzata del corso dedicato ad After Effects e oltre ai video su questo canale YouTube trovate ovviamente anche degli articoli di approfondimento qui su questa pagina eh, www.fabioambrosi.it su questo sito meglio, meglio ancora. Quindi fate una capatina ovviamente quando seguite un tutorial e cercate anche il relativo articolo sul sito. Ma la novità vera e propria degli ultimi mesi riguarda le guide e gli how to. Cosa sono le guide e gli how to? Beh, sono degli in cui cerchiamo di imparare a fare qualcosa, per esempio su questo how to vediamo come ci si cancella da Facebook, non è proprio semplice cancellarsi da Facebook, eh ve lo dico, però ecco seguendo alcuni semplici passaggi è possibile rimuovere il proprio profilo, ecco non parliamo solo di questo, in questa sezione parliamo di tante cose anche in inerenti l'informatica ed è questo sì in costante aggiornamento, quindi venite sul sito e tenete d'occhio questa sezione, la trovate anche qui in alto nel menu no se siete diciamo se non lo trovate direttamente navigando sul sito e cercate la voce appunto guide, pratiche e auto stesso discorso oh, ovviamente potete contattarmi c'è il bottoncino qui in alto che vi permette di interagire con me compilando questo form ed è poi il momento di parlare della vera novità del sito Fabiobrosi.it che sono i servizi, eh, in che senso servizi? Beh, molti di voi sicuramente eh, non avranno voglia magari di la lavorare con un montaggio videopartistico particolarmente Complicato, o magari non avete voglia di imparare ad utilizzare After Effects per creare animazioni particolarmente complesse, oppure qualcuno di voi magari ha un audio eh, che deve migliorare o una soundtrack da creare oppure eh, uno speech da realizzare. Ecco, fabbiambrosi.it realizza. E mette a vostra disposizione alcuni servizi lo dico subito per quanti lo chiederanno non, purtroppo questi non sono, non sono gratuiti però non sono prezzi nemmeno inaccessibili per fare per far fare a me quello che è il lavoro sporco, quindi ci sono servizi di editing video professionale, se avete un progetto e volete che io vi segua alla post produzione, eh, editing audio professionale, se avete già prodotto qualcosa e volete sistemare l'audio, livelli, sonorizzare un video e cose di questo tipo e c'è poi la possibilità di farmi creare per voi una colonna sonora, se cercate su Spotify Fabio Ambrosi troverete eh, quello che ho cre creato fino ad ora, eh, tra Qui anche una colonna sonora per un progetto. Spero che presto possiate vederlo. Anomalie l'italia occulta. Quindi, se avete un progetto e volete affidarmi la creazione di una colonna sonora, ovviamente sono a vostra disposizione. Poi, se vi piace la mia voce e volete affidarmi la lettura di un testo piuttosto che lo speech di un documentario o quello che volete voi, ecco, posso realizzare anche questo per voi. Quindi, lettura testi e creazione di voice over. E ovviamente, non lasciamo da parte quella che è la formazione. Eh, io lascerò sempre e produrrò sempre dei video tutorial gratuiti però se avete l'esigenza di formarvi o di formare qualcuno in maniera un po' più completa su alcune tematiche o su alcuni software adobe in particolare ecco metto a disposizione il mio tempo per la formazione di persone singole ma anche di gruppi di persone ovviamente non è che vada a fare formazione sulla cucina o sull'arredamento ecco parliamo sempre di tematiche che in qualche modo mi riguardano quindi posso ehm, assistervi per la formazione di persone per quanto riguarda after Effects, per quanto riguarda premiere per quanto riguarda Adobe Audition per quanto riguarda anche l'informatica perché un po di esperienza la ho quindi se volete eh, avete un gruppo di persone che, eh, che volete in qualche modo formare sull'utilizzo del computer e delle nuove tecnologie sono chiaramente a vostra disposizione. Recentemente è, attivo, eh, è attiva anche la possibilità di iscriversi a questo che è un corso online di editing video con adobe premiere pro è un corso che vorrei ehm, iniziare a fare intorno a novembre appena raggiungeremo un numero minimo di iscritti eh, è un corso che ovviamente faremo eh, live tramite skype o tramite zoom un corso di 20 ore in cui ecco impareremo a lavorare con il montaggio video, la creazione di contenuti multimediali con Adobe Premiere Pro. Il corso è per chi non ha proprio mai lavorato con Premiere e vuole iniziare a metterci le mani. Ovviamente sarò io presente non fisicamente, ma a distanza con Skype e con Zoom e con piccole classi di 5, 6, 7, 10 persone, ecco, eh, cercare di formare, formarvi sull'utilizzo di questo bellissimo software. Per dettagli appunto venite sul sito fabbiambrosi.it, leggete quello che c'è da leggere, poi cliccate su contattami se volete chiedermi altre informazioni o se volete proprio registrarvi al corso, ok? Anche qui purtroppo non è gratuito, lo dico subito per quelli che lo chiedono, è a pagamento, il, pre il prezzo non è inaccessibile, eh, ma ecco, un qualcosina da dare, in questo caso c'è. Poi se non volete nulla di tutto questo, continuate a seguire questo canale YouTube, sono sempre qui presto usciranno altri tutorial invitate i vostri amici a registrarsi, a iscrivervi a iscriversi a questo canale YouTube, condividete, commentate fate domande, mettete like partecipate attivamente a questa community che piano piano si sta arricchendo, ovviamente c'è Instagram il mio profilo è un pochettino morto in realtà ci sono pochi iscritti, quindi ecco aiutatemi un po' a tirarlo su questo profilo Instagram, eh? cerchiamo di arrivare a mille iscritti magari entro la fine dell'anno, cercatemi su Instagram Fabio Ambrosi e poi vabbè c'è sempre Facebook, ormai ce lo abbiamo quindi cercatemi anche lì e partecipate con me attivamente a questo bellissimo progetto Uh, non so come definirlo, un progetto di condivisione. Forse mi fermo, mi fermo. Ah, ecco, sì, la novità. La novità mi stavo già dimenticando. Bene, nei prossimi mesi ho intenzione di fare un bel corso dedicato a Linux, a Ubuntu in particolare e alla riga di comando di Ubuntu. Se non avete idea di che cosa io stia parlando, non vi preoccupate. Non ce l'ho nemmeno io, no, scherzo, ce l'ho perfettamente idea, ma ecco, ne, ne riparleremo tra qualche settimana. Seguite sempre i miei social per restare sempre aggiornati. Grazie ancora perché siete tantissimi e vedo che state aumentando di numero, e quindi mi fermo. Grazie, grazie, grazie e al prossimo video tutorial. Ciao!